Ciao a tutti ragazzi, qui il mio volente. Oggi vi mostrerò un po' di backstage del video di Andrea Carrano Un giorno migliore, del quale ho curato sia la parte audio che la parte video, ma prima, sigla! Sì. Un giorno migliore! Prima di tutto vorrei dire che sono veramente felicissimo e che mi è piaciuto tantissimo lavorare a questo progetto di Andrea che nasce proprio dall'esigenza dell'artista di tirar fuori qualcosa dalla situazione in cui siamo tuttora e quindi grazie tantissime di aver caduto in me e di aver lasciato che io mettessi qualcosa di mio nel tuo progetto. E vi ricordo che per vedere il video potete andare nel link giù in descrizione, sul mio profilo, nelle mie playlist, oppure lo lascio qua da qualche parte, non lo so. La prima cosa che vi chiedo è se non siete iscritti al canale, iscrivetevi e se volete attivate anche la campanella. Per voi è una piccola cosa, per noi che cerchiamo di portare contenuti è veramente importante. Per prima cosa vi dirò come ho girato questo video, tralasciando la parte musicale che vi dico solo ho fatto con FL Studio. Questo video è stato girato con la Canon 5D Mark IV, prestatami dalla mia amica Katia Zito, fotografa e videomaker, link in descrizione per seguirla, perché il mio Tamron 2875 per la mia Sony 73 non voleva arrivare, quindi grazie Katia. Dopodiché ho usato il mio rig della newer, ho montato la Canon qua sopra per avere un po' più di grip e soprattutto per avere un'immagine un po' più stabilizzata, anche se il 2405 è già stabilizzato, ma ricordatevi che la stabilizzazione non basta mai. Altre cose che ho usato sono dei faretti red come questo, come quello che mi sta illuminando da quella parte, come quello che c'è dietro, con delle gelatine colorate per dare un po' più di calore alla scena. Il tutto montato su degli stativi o su dei treppiedi come questo della Manfrotto, che vi consiglio tra l'altro, messi in posti magari nascosti dove non potevo andare a Nicolà. Anche se devo dire che queste luci le ho usate solo come luci di schiarita perché tutto il video è stato girato con luce naturale Come ultima cosa ma non meno importante le location Questo video è stato girato in quattro diverse location La prima è stata la scuola di musica, musica e armonia che ringrazio tantissimo per averci permesso di girare lì Dopodiché ci siamo spostati a casa di Noemi, nonché la ragazza di Andrea per girare il 50% delle scene. Situazione attuale La camera mi è brava eh? Grazie Sei pronto Sei pronto cala di Casi <ride> La lascio eh La lascio <ride> sappi che la lascio no. no Ti giuro che la lascio Sei pronto Dillo dopo E' cara di Tempo. casi Vai Vai ma buonanotte? Apri! Ciao! Apri, non chiudi, apri! E ringrazio anche la mamma di Noemi che ci ha preparato la cena, pizza e arancini, arancini, arancini o arancini? Voi come dite arancini o arancini? Ditemelo nei commenti. Dopodiché ci siamo spostati in un parchetto in città dove c'erano dei murales bellissimi che ho sfruttato come sfondo del nostro soggetto. E per ultimo, per le ultime scene, ci siamo spostati alla Marinella di Parmi, posto bellissimo, magari un po' scomodo per via della stata interrotta delle pietre giganti e delle zanzare che ci hanno letteralmente sbranato, ma ne è valsa la pena. Ragazzi, posto bellissimo, bomba! Dove andiamo? Mi laverò i piedi. La lavanda dei piedi. La lavanda dei piedi di Andrea Carrano, pensa che no, Nuovo singolo. Nuovo singolo. La lavanda dei piedi. A Pasqua. A pas Prossimamente! Prossima mezza. Ha fatto l'abbatto. Stai con la scelta. come vedo. Ti <risas> <risas> Уже бруто что-то E per finire per la parte di montaggio vi dico che ho usato prima Atom Premiere Pro e dopo After Effects. Niente ragazzi per oggi è tutto, se avete qualcosa da dirmi fatelo nei commenti. Se vi è piaciuto il video pollice in su, io vi ricordo sempre di iscrivervi. E Niente, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!